Queste sono sette cose da fare se vuoi diventare libero finanziariamente. Regola numero 1: vivi sotto le tue possibilità. Continuare a vivere in affitto con i propri genitori, evitare beni di lusso o passivi, così potrai investire quel budget e creare un maggior flusso di cassa. Regola numero 2: Acquista assets che generano liquidità stabile. Ricorda, se non trovi un modo per far soldi mentre dormi, dovrai lavorare fino alla morte. Regola numero 3: rendi normalità il dire no, senza dover dare tante spiegazioni delle tue scelte. Se qualcuno qualcuno è sconvolto dai tuoi confini. Non è colpa tua, è colpa loro. Regola numero 4. Se hai non giocare sul sicuro. Impara a investire e lasci che i tuoi soldi funzionino costantemente per te. Non lasciare mai i soldi fermi nel conto corrente. Regola numero 5. Smettila di perdere tempo, denaro e energie per impressionare i tuoi amici e partner romantici che non sposerai. Invece concentrati sul migliorare te stesso. Regola numero 6. Guarisci le tue cicatrici prima che tu abbia dei figli, in modo che non soffrano dalle stesse cicatrici. Regola numero 7. Pratica la gratitudine ogni singolo giorno.